Questo non me lo meritavo Perché io non sono abituato Tutto vostro Io non sono abituato io. Ci proverò Ma non assicuro nulla a nessuno E chiedo scusa a chi non interesserà questo video Proverò i vostri Oddio, Cambiate inizia. canale Però Se no Pigliatevelo Allora Come mettiamo a posto tutta questa roba? Intanto la Silvietta ha già fatto un po' di ordine nel frigo Quindi diamo a Silvia quel che è di Silvia Uno 2. Regola numero 1, come abbiamo appena visto, ordine. E in questo caso, non c'è! <ride> Una delle cose più importanti da fare prima di mettere qualsiasi cosa in frigo intanto è lavare bene la roba, soprattutto zucchine, melanzane, spesso e volentieri hanno molta terra quello che faccio io personalmente è lavare bene l'acquaio, buttare tutto dentro l'acquaio e via via lavare ogni singolo pezzo, è qualcosa di non richiede troppo tempo l'importante è che non siano pomodorini, lì, fatevi il crocione eh, in bocca al lupo detto questo, un'altra cosa importante invece salva spazio è come nel caso per esempio del broccolo romanesco si chiama broccolo vero sì. non mi prendi in giro ok spero si chiami broccolo romanesco non lo so io lo mangio è buono voi fidatevi comunque qual è il discorso è togliere la maggior parte di queste uh, foglie sì ok in modo tale che non sia troppo voluminoso e diciamo si possono anche mangiare ma non c'è bisogno di mangiarne 30, basta avere 3 o 4 pezzetti di queste foglioline se non le volete eliminare proprio tutte perché è un espreco eccessivo una cosa utile invece riguardo alla disposizione è mettere principalmente le cose meno stabili nei cassetti eh, in questo caso io farò uno spostamento perché la Silvia ci ha messo il radicchio e i finocchi che sono due cose che infatti sono molto stabili e quindi andrò a mettere i pomodori che sono soprattutto i pomodorini, i datterini, cilgini e quant'altro quelli è un disastro se non si mettono nel recipiente quindi o grandi ciotole oppure mettiamo nei due cassetti Andiamo a fare ordine nel frigo ora. Per ridurre al minimo eh, gli sprechi di energia, io quando vado a riorganizzare il frigo e mettere tutto dentro, preferisco spengerlo. Perché eh, cerco di essere veloce, ma almeno non abbiamo grossi sprechi. Quindi iniziamo. Le uova. Le uova lì. C'è uno scompartimento apposta, le uova me le va a mettere lì. Silvia! Ok, ora il frigo è stato svuotato e quindi andiamo a rifare un po' il tutto. Allora, in questo caso, come vi dicevo, una delle cose più stabili sono i finocchi. I finocchi la cosa migliore è tenerli in piedi e quindi trovare lo scompartimento in cui vanno. In questo caso non sono, ehm, sono troppo alti, quindi quello che faccio è limare questa parte superiore in modo tale che vadano nello scompartimento che mi interessa. Io non ho spazio, lo faccio dentro il... Dentro l'acquaio, così che poi tanto pulirò dopo. Come vedete, ora entra alla perfezione e inizio a mettere tutti i finocchi qua. La sistemazione migliore, soprattutto quando sono molto panciuti, è quella di mettere uno sopra e uno sotto, un po' come faccio per gli skir, così che eh, c'entrano, cioè occupano meno spazio, <musica> Ah, mi raccomando una cosa molto importante è non mettere mai insalata o radicchio o qualsiasi cosa con le foglie in fondo al frigo perché tanto sicuramente vi si congelerà e poi succede un po' un mezzo macello vabbè buttate via banalmente delle foglie inutilmente cioè, è meglio è preferibile piuttosto rimanere qualche centimetro indietro e essere sicuri che le cose con le foglie gli alimenti con le foglie non toccano il fondo del frigo Appena ho svuotato il frigo, prima di rimettere tutte le cose dentro in modo ordinato, preferisco comunque dare una pulita sia ai cassetti e preferibilmente anche ai ripiani. Io uso qualsiasi prodotto che vada bene per il, per il contatto con gli alimenti. Non uso sgrassatori e roba varia perché comunque l'importante è igienizzare e non sgrassare roba varia. Una volta puliti i cassetti, come vi dicevo, in questi scompartimenti io preferisco mettere principalmente i pomodorini. Che più o meno, mettendoli molto velocemente, inizio anche a selezionare. Quelli più marci li tolgo in modo tale che non facciano l'acquetta continuando a decomporsi nel frigo. sistemare il frigo poi ve lo faccio vedere meglio più nel dettaglio vado a riaccenderlo e spero intanto che si chiuda perché non è detto però dai speriamo 3, 2, 1. tac perfetto qualcuno potrebbe obiettare che non è assolutamente corretto che il frigo sia così pieno eh, è vero non vedo l'ora di avere un mega frigo in campagna lo avremo anzi ne avremo uno doppio con doppi spottelli quindi ci sarà il doppio lo spazio potremo prendere tutta la verdura che ci interessa e però non ci ha mai dato problemi il frigo bene o male non so che, che grandi problemi potrebbe dare però mh, non abbiamo mai avuto problemi né di calo di temperature o malfunzionamento nel mantenimento dei cibi freschi quindi per ora tutto a posto Ora, dopo aver visto che il frigo si è chiuso senza problemi, vi faccio vedere un po' come l'ho organizzato. Allora, partendo dall'alto, intanto come vedete ho rassettato tutte le cose sottili, tipo il salmone affumicato, salumi e quant'altro. Eh, quella zona era già molto in ordine. Ho fatto la zona insalata in questa posizione qua. Anche se devo riconoscere che essendo l'insalata molto bagnata è sempre meglio metterla più in basso. Io a questo giro me la sono lasciata per ultima. Gravissimo errore. Passando sotto eh, ho dovuto mettere i cachi uno sopra quell'altro nonostante i cachi siano molto eh, avanti. Però ho cercato di farlo in modo delicato quindi spero che non si danneggino troppo. Dopodiché... Da -da qui la chicca come vedete eh, avevamo i lamponi che portavano via un sacco di spazio anche questi sono molto fragili e quindi non ci volevo mettere niente sopra quindi mi sono ingegnato ho fatto un ripiano di eh, pomodori e sopra ci ho messo i lamponi qui come vi ho fatto vedere all'inizio sono accatastati tutti i finocchi qui ho messo altre cose un po' nascoste qua abbiamo i nostri pomodorini e di qua invece il cassetto con il radicchio Questa è l'unica rimanenza che invece è rimasta fuori dal frigo Per fortuna d'inverno le temperature ci permettono di tenere anche più cose fuori Io vi ho fatto vedere come organizzo e qualche tecnica per organizzare il frigo Io spero di non avervi annoiato E quindi ora vi lascio al proseguimento del, dei video della Fashions Hola. Ciao Nini, ciao a tutti Il problema è che proprio si vede Vabbè, non lo faccio vedere Quando devo pulire cassetti o i ripiani del frigo Uso dei prodotti che fondamentalmente igienizzano Non uso sgrassatori o roba vaia Uso eh, prodotti che possono che sono adatti anche per... Ho Capito, ma non lo volevo dire il lapisan Preferisco usare quei prodotti che ehm, possono essere usati... Vuoi dire il per favore? Quando devo lavare... Ehm, quando devo lavare cassetti o i, i... Quando devo lavare i cassetti o i ripiani del frigorifero... Ehm, Utilizzo il napisam. Sì, sì, vabbè. Io uso qualsiasi prodotto che vada bene per il contatto con gli alimenti. Non uso sgrassatori e roba varia, perché comunque l'importante è igienizzare e non sgrassare o roba varia. Hai visto? Non c'è bisogno di dire nazi, sono po pochino con questi lamponi ho deciso di fare una confettura perché sono veramente molto avanti di tutte quelle vaschette questo è quello che sono riuscita a uh, recuperare e tra parentesi avendo acquistato al mercato praticamente questa ciotola in realtà di più perché nel frattempo qualcosa è stato mangiato l'abbiamo pagato euro. quindi a prescindere qualunque cosa è un ottimo affare. Quindi, confettura. Io la faccio con la pentola a pressione. Questo perché la pentola a pressione permette di fare una cottura come se fosse lunga, però dimezzando i tempi praticamente e più a lungo si cuoce la frutta, più rilascia pectina e quindi più naturalmente dolce rimane. È facilissima, quindi vado a versare i lamponi dentro la pentola a pressione. Aggiungo acqua qui ho un misurino che sono 250 a me la confettura non piace troppo dolce quindi vado ad aggiungere un pochino di zucchero di cocco non, non misuro, uso questa tazza metà di questa tazza giusto per dargli un pochino di dolcezza e poi, anzi, lo so lo so, non andrebbe fatto Dovrei usare il limone fresco ma non ce l'ho E non so che cosa farci in questo momento Quindi Succo di limone così sia Voi usate un limone fresco, non fate come me Basta, va in cottura La metto sul fuoco E da quando va in pressione la faccio andare Per almeno mezz'ora Più a lungo va meglio è Inoltre, se magari la aprite e vi risulta troppo liquida, ehm, chiudetela e riavviatela, così, in modo che si raddensi, quindi. Boh. Allora, passati allora, circa... Mettete la presa <ride> nell'apposito 45 minuti, 45-50 minuti, apro e la consistenza è questa, un po' grumosa perché... I lamponi si sono spappolati e ancora un pochino liquida, non troppo, però. Quindi, ora vado a frullare. Occhio, da vedere, ah! Ah! ecco appunto! No! Ma no. come no? Ma come? Ah, Ho preso te, ah, grazie! Ah. Non so da fare. Basta un attimo per fare un macello. Uh -uh. Una volta frullata, aggiungo i semi di chia che vanno a agire da gelificante. Quindi, aggiungo. No, no, scusa, come fanno a gelificare i semi di chia? Eh, si espandono a contatto con i liquidi e quindi creano gelatina. È come quindi quando si fa il latte. di La pozione. Ah, ma l'abbiamo sempre fatto. È come quando ti faccio il chia pudding. Si incorporano bene i semi di chia e si lascia riposare almeno una notte, eh, è, è, è, è, è un successo po un po' un caos, quindi Sarà è meglio che inizi a pulire. <ride> sì, sì, sì, sì. Questo è il risultato. Eh, oh, succede, se non fai, non succede. Stavo per fare un altro casino, poi ho detto, ma perché non prendo l'imbuto? Uh, no, no, no, aspetta, aspetta, ora è troppa. E ora? Così? Uff. Anche con l'imbuto stavo per fare casino. Olé. Vada, va Vada qua, che bellezza. Una volta messa nei vasetti, per conservarla bisogna metterla sotto vuoto. Per farlo si deve fare la pastorizzazione per bollitura. Quante cose che so, eh? Tutto grazie a YouTube. Scopro tutto da lì. Qui in mano ho i miei canovacci perché si fa così. Allora, innanzitutto prendere un vasetto che ha il tappo. Sentite? Questo qua che si solleva e scende. Quando sarà sotto vuoto, questo eh, tappo sarà tutto premuto, quindi non farà più questo effetto perché sarà risucchiato dentro un consiglio, non mettetene troppa, arrivate sempre intorno al bordo poi prima di chiuderla pulite ma come sono precisina oggi oh e chiudete bene bisogno Avvolgerlo, voi potete anche usare meno strofinaccio, ma io è un periodo in cui sto rompendo tutto distruggendo tutto E facendo un casino ovunque, quindi io lo uso tutto Si, si sa mai Ho preso la mia pentola e l'ho riempita di acqua Ok, piena fin qua Adesso ci immergo i due barattoli Accendo il fuoco e lascio sobbollire almeno mezz'oretta il canovaccio è molto importante per evitare che eh, si rompano perché quando l'acqua inizia a bollire i vasetti saltellano e il vetro può rischiare di rompersi sbattendo con l'altro vetro oppure contro il fondo della padella quindi li ho lasciati sobbollire mezz'oretta adesso sono già abbastanza raffreddati eccolo qua, vedete come non va più giù Sto premendo ma non fa click clock Quindi questo è andato Dopo tutto questo sbatti direi che è anche ora di gustarla Quindi merenda time Con un bel crostino di pane, sono stata dal panettiere perché l'ultima volta ho preso il pane dall'esse lunga non mi ha molto convinto il pane non era molto buono, infatti l'ho tostato perché era troppo gommoso e secondo me l'impasto ai cereali non era molto ai cereali perché non aveva quel gusto un po' nati e molto particolare di quel tipo di pane quindi spero che dal panettiere sia migliore tadan vedete la differenza tra questo e quello della settimana scorsa, ho preso un bel tocchettino a tutti i semi fuori Spaziale Spaziale Spettacolo Ho preso anche un pezzo Che sembra Una eh, un Tipo un pan bauletto Facciamo due fette dai. Ricottina mm. A me personalmente piace molto Perché acidula e si compensa benissimo con la ricotta, ma ovviamente se a voi piace più o meno dolce potete aggiungere un drizzle di eh, miele, ad esempio, o dello zucchero durante la cottura.